Che cosa pensi di questo momento che sta vivendo il movimento? Sì, posso sapere con questa parlando? Sono già russo delle Iene, tu sei? Gianni Giro. Sì, il senatore. Scusa? Sei un senatore? Sì. Allora mi piacerebbe sapere cosa pensi di questo momento che sta vivendo il movimento 5 Stelle? Beh, la domanda è un po' generale. Un no, momento un po' particolare perché c'è state delle espulsioni, c'è chi parla di rischio scissione, secondo sì, te esiste un rischio scissione nel movimento. Ma guarda, io e te ci parliamo per la prima volta. Oggi, giusto? è sì, sì, la prima la volta. volta sì. Io sono senatore come tutti da un anno e otto mesi e mi piacerebbe sapere da voi sì. perché in questo anno e otto mesi non mi avete mai intervistato su questioni di lavoro. Perché agli italiani, da noi sì, perché agli italiani delle de vicende che sono interne al movimento credo non interessi nulla, agli italiani interessa la creazione di posti di lavoro. Io mi sto battendo da un anno per una stabilizzazione di una detrazione fiscale che porterebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro. Quindi mi piacerebbe sapere perché non mi chiedete l'opinione su questo, su perché non viene stabilizzata questa detrazione fiscale che viene rinnovata di anno in anno, non dando la possibilità alle aziende di programmare i loro lavori a medio e lungo termine. Queste sono le cose che agli italiani interessano, delle vicende interne normalissime, normalissime che vengono in ciascun partito, agli italiani giustamente non interessa perché sono cose interne. Adesso ti spiego noi siamo come SAI, un programma che fa informazione e intrattenimento, non siamo un telegiornale, non siamo un quotidiano, non siamo nemmeno Report o cioè Michele Santoro che fanno la informazione in maniera più tradizionale, noi cerchiamo sempre di fare o di scoprire magagne come abbiamo fatto con la macchina di Marini per esempio che sembra che non interessa invece di portare una cosa che ha interessato molto la popolazione perché abbiamo scoperto delle cose diciamo, non proprio carine da parte no, ma io, ma io, di questo sindaco no. oppure, oppure cerchiamo di fare come dire, di raccontare la politica in maniera abbastanza giocosa allora ti spiego qual è la ragione per cui ti ho fatto una domanda introduttiva la ragione è che stiamo eh, sentendo alcuni tuoi colleghi deputati abbiamo fatto molti deputati ci piacerebbe fare anche alcuni senatori. Stiamo immaginando di fare delle primarie all'interno del Movimento 5 Stelle perché? Perché Beppe Grillo ha detto prima o poi questo movimento dovrà camminare sulle proprie gambe, io mi dovrò diciamo, allontanare dalla guida del movimento. Adesso recentemente ha detto sono un po' stanchino e ha nominato questi cinque esponenti come possibili diciamo, eh, coordinatori, chiamiamoli così, c'è cioè chi ha parlato di direttorio, non so se la parola direttorio è simpatica o meno simpatica, ha detto sono stanchino come Forest ha ordinato ha proposto alla rete queste cinque persone. Allora noi che facciamo un po' di goliardia, se segui le Iene immagino che tu lo sappia, premesso che sarei ben felice che ci sia no, una, una declarazione fiscale pochissimo, perché anch'io sono, sono una partita IVA, però ci piacerebbe, se puoi, se ti va come hanno fatto molti tuoi colleghi, che tu votassi per uno di loro. Abbiamo preparato una, una scheda, la scheda elettorale, la mia schiena è la cabina elettorale e questa è l'urna, vedi l'urna delle Iene. Sono come delle primarie, è un gioco Puoi starci o no, puoi votare scheda bianca, puoi votare uno di questi no, cinque no, no. e questa è no, no, io... la ragione per cui noi stiamo facendo un servizio su questo Guarda. poi sulle cose interne della politica a meno che non si tratta di cose epocali di solito le Iene non se ne occupano magari se ne occupa il telegiornale, se ne occupa Piazza Pulita se ne occupa... Eh, forse non devo fare i nomi di programmi di vi televisione vi ringrazio per l'opportunità che ho avuto di ribadire ancora una volta una questione seria gli italiani mi hanno mandato qui per fare cose serie non per giocare eh, L'elezione le, le di queste cinque persone volute da Grillo serve per aiutare l'organizzazione del movimento, non ci sarà nessuno di questi cinque che avrà una posizione predominante rispetto mm -hmm. agli altri quattro, per cui questo gioco io vi ringrazio è un'iniziativa ma comunque è un gioco io invece sono qui per far prove serve. Ok, allora cosa fai? Voti scheda bianca? No, non voto proprio. Non proprio. Non voto perché è un'iniziativa vostra, non è un'iniziativa nostra. Certo. Senti, vuoi mandare un messaggio a Beppe in questo momento, visto che hai detto che lui è un po' stanchino? Beppe non ha bisogno dei miei incoraggiamenti, né della mia solidarietà. Io... Beppe lo ringrazio con tu, i fatti tutti i giorni lavorando e eh, ringraziandolo per l'opportunità che lui ci ha dato come catalizzatore, perché noi ricordiamoci che un catalizzatore che ha saputo prendere la rabbia di tantissime persone, la rabbia che altrimenti sarebbe stata dispersa o utilizzata in maniera passiva, e invece convogliarla su un movimento che è proattivo. Adesso noi siamo, siamo qui, stiamo facendo molte proposte concrete, mezz'ora fa avete visto la catalfa, ha proposto il reddito di cittadinanza finalmente che permetterà di non essere più schiavi delle assunzioni questa è un'altra cosa che io sto portando avanti per creare posti di lavoro quindi lo ringraziamo con i fatti. Okay. E quindi preferisci non volare, Ti posso convincere? È, è un'iniziativa vostra un non nostra, io sono qui per fare le cose non, non è, non è ma un problema è ma un ma è un'iniziativa vostra, che avete tutto il diritto di tentare di fare, ma non è ma un, ma un ma E la vedo come scheda bianca. Non è una scheda bianca, è un non bocco, è un'astensione: un un unastensione di girotto. Ciao, grazie a